La delega del Presidente Sospiri a rappresentare il Consiglio regionale per me è stato motivo di orgoglio. Alla presenza del eh, Segretario generale della CISL ehm, Luigi Sbarra e di Davide Marini, il figlio eh, del Presidente Franco Marini, è stato veramente un momento di eh, coinvolgimento generale, molto partecipato, tutta la struttura della CISL eh, regionale molto attiva e devo dire che ci sono stati dei puntuali ricordi molto importanti e interessanti. Io ho, nel mio indirizzo di saluto ho voluto evidenziare eh, la vicinanza personale più che quella politica, la storia politica eh, di Franco Marini è scritta addirittura anche attraverso pubblicazioni che hanno rappresentato il percorso della sua grande esperienza politica e, e da sindacalista e io ho fatto qualche accenno alla nostra vicinanza, alle nostre frequentazioni. Eh, Marini era una persona molto allegra che partecipava a iniziative anche di socializzazione ed era molto uh, attivo nei dialoghi e tra l'altro ricordato l'esperienza anche negativa che segna pure la qualità dell'uomo, dello statista, quella che non ha visto la nostra regione, il nostro territorio a sorgere tramite lui alla carica di Presidente della Repubblica. È stata comunque una giornata mh, bella e una giornata di ricordo, il ricordo è il più grande strumento di resistenza e per questo noi andiamo avanti nella memoria di Marini e nella volontà di trasmettere soprattutto ai giovani insegnamenti di qualità della politica e del buon governo.